Ciao a tutti ragazzi, mi sono Dynamatics E' Marco 007 ah, Siamo tornati su Super Smash Bros Ultimate Allora, in questa parte dobbiamo fare Prendere gli cose. spiriti Dobbiamo fare la seconda parte del regno della luce La seconda parte? Quindi. Ah, sì Quindi Vabbè. ora ci dirigiamo Non lì Ah, eh, non facciamo gli spiriti regionali prima Eh no Perché? Prima del boss finale Vabbè Tadigole. Però non lo sanno ancora. Mm. Mm. Allora, allora. Oggi andiamo uh, al ponte. Alpa intera. Non possiamo arrivare. Ok, ecco. Ok. Sentiamo. Soft. Soft. Soft. Boh, non lo so. Facchi in colpa abbiamo. Uh, eh. Come si chiamava? No, intendo che è che devi giocare. Tu? Sì. Allora, Maxi, cos'è che ci hanno detto? Eh? Cos'è che ci hanno consigliato per gli spiriti? Ah, ehm, Maxi Bowser. Con... Vabbè, persona ehm, il personaggio. Con Archeo Gravdon. Quindi dobbiamo far evolvere Gravdon. No. Il momento, per il momento continuiamo così. Allora, vediamo un po'. Abbiamo sbloccato qualche personaggio nuovo. Anzi ah, sì, no, ce l'abbiamo. No. Eh... Usare Falco. Abbiamo, abbiamo sbloccato Fanto. Kitty? Anche Bowser. No. no. Bowser c'era un dalla parte 26. Questa è la parte di un tot. Sotto. Sotto. Wow, separata con lo scudo. Oh. Ok, è bastato solo un reverse falcon punch per distruggerlo mm. totalmente. Falcon punch. Eh sì. Io non me lo ricordavo sta cosa che è l'audio pure nei vecchi giochi era così. Sì, è sempre stato così, Maxi. Ovviamente wow. lo deve fare lui. Mm. E <ride> tutta fortuna, non avevo già giocato. Ah, dai, è un personaggio. Ah, è vero, non <ride> me l'ho scordato. Ok, comunque siamo, abbiamo aggiustato la... la... Joy contro, virgolette L'abbiamo aggiustato tra virgolette visto che. dopo non... che, che abbiamo finito di registrare ho provato a giocare a Smash normalmente ha funzionato. Eh. Fuffi! Ma non mi è mai piaciuta Fuffi però, vabbè. Lezza 3! <ride> Cioè Mazzi Puffy è grande quanto Sams praticamente. E noi iniziamo questa cosa qui. Attacchi <ride> a caso, barra, attacchi smash, barra, attacchi scatti. Barra tutto. Sì, tutto però a caso. Tutto a caso. Tranne le prese. Vedi? Vedi, sono un pro, uso le prese. Ce la fai? Fai lo spike Salta e fai il Down air E più o meno C'è lì qua Noi non mi sono salvato Dopo Eh sì Comunque siamo, abbiamo una difesa molto più alta Ora che siamo andati più avanti Cioè un attacco di Samus mi dà uno di percentuale Come non detto Perciò, per una presa e non via e lo uccide mi <ride> sono curato tipo tipo sette attacchi di samus in, in un uh, oggetto curativo wow. per, perché molto più avanti si fa più abilità si prendono e quindi più l'oxero subito forti asus asus volevo dire biblio uh. What's happening? Wow. What happened? Oh no. Ah. Un altro dungeon! Grazie Chiaran Chiara Ah ora andiamo nel, nel labirinto di pacman man Però Oppure no. sopra Andiamo sopra pure vediamo prima allora uh, dungeon man Steel, <ride> meglio Omfra. di no uh, direi che andiamo dungeon man però uh, andiamo sopra così è stato roba eh si sì, appunto e come di inserisci a sinistra gioco. anche a sinistra ci dovremmo dividere tipo io vado l'abinito e tu vai su ok Ciao, io, ecco. ragazzi abbiamo S ripreso abbiamo il... ripreso uh, tipo una settimana dopo perché la, la, abbiamo mangiato la pizza, va bene. Uh, no, chi, perché io sono partito. Chi era che doveva. Eh? Tu. Chi? Era? Io. Io fuff. Tutto mio. Fuff. Comando, io, comando. Uh -huh. <ride> <ride> allora, che dovevo fare? Uh, puff. Zuggle puff! No! Uh, Bowser, power. Bowser! No! VOTONAC! Uh, Basta Marco, ti prego mac Prendo la skin di King Krule dai King Kailul. Il volume è ancora troppo basso oh, Taglio Ok eccoci Allora il nemico diventerà Maxi e dobbiamo avere energia quindi Ok <ride> Light air Mac Cioè il Mac più più light, più meno zucche, <ride> Più leggero. Eh, più leggero, sì. Comprate il Lightern. Ok, finito. È meglio dei Light Mac. E anche dei Mac. Avete visto quanto è easy vincere in quello scenario. <ride> sì, perché basta, basta basta bloccarlo lì e poi aspettare che lo pure faccia tutto. Oppure se vi lo e lo lanciate via. Ok, mm. quindi ora andiamo nella ora ferrovia. Giù, no, facciamo la, la, la, la parte della ferrovia. Squadra cabi. Allora, R che non funziona. E noi che userà più mosse speciali wow. in due, allora usiamo il coso più i pugni. I pugni nelle mani! Mi sa che ho pure usato lo spirito combattente più cioè non adatto. Ah, chi che sarà? Non lo voglio sapere, chi chiudo gli occhi. Kirby. Eh dai. Non è vero, non è Kirby. È sì. little back! No, è Palutena. Non ce l'abbiamo Palutena. Volevo dire cosa là? Kirby. LOL. <ride> <ride> <ride> Eat. Wow. Lol. Triple Kill. Ok, il geodolo che non useremo mai perché fa schifo. Lizzi. No, Marco non si fa Lizzi. non si usa più dal da 2012, almeno diciamo, quindi walmart oppure Walmart, <ride> <ride> vediamo allora. Il nemico avrà una super corazzonza. No, no! ce l'abbiamo pure noi. No, ma non è quello il fatto, non mi interessa averlo Vabbè, usa Masio. E se il nemico che ce l'ha, che mi dà fastidio, no, vabbè. Ehm uh, incontra l'energia e la capacità di sente tut in tutti i minerà ok quindi è pesantissimo uh, Energia si sì. ok no. Ormai è un must uh, la... il pesce scossa Grampposa Il pesce, pesce grasso, grasso pesce Tod, Il grasso pesce scossa. il uh, grasso scosso Vediamo Direi che è per un per una più, buona più, causa Più grasso si sì, è meglio è mi sembra che. Bowser e grasso, quindi usiamo Bowser. Bowser Power. Bowser più grasso. Insieme. Darker, Darker Bowser. Vedi, <ride> contro Ganon Dolph serve Bowser Power. Vedi, guarda qua, guarda. Non c'è un match up. È tutto già vinto, guarda. Guarda Ush. Mm. Pure! Pure. Da. Quasi lo scudo l'ho rotto Wow Ah giusto Ora è pure invulnerabile durante gli attacchi Giustamente Perché ha la super corazza E mm la -hmm. ah, prendi questo E la puoi avere pure tu Tu non la vuoi Non mi metti. serve la super corazza tanto ho già vinto Intanto sei potentissimo No No Eh vabbè ciao Ah wow tutto qui è il danno è Giusto <ride> Se eh, Tu sei fortissimo No no è giusto eh, Lo smash finale di è, cioè fa più knockback che il danno quindi Sto a posto, visto che è energia okay. Nell'incontri dell'energia il knockback è sempre lo stesso per knockback se non sapete si intende ovviamente quanto volate dopo un attacco ok andiamo qui ripara il punto ah ancora loro stanno wow sì. wow 5.000 gemme Felix Aggiusta sì, tutto, aggiusta io lo voglio come personaggio su Smash anche se non esiste nel mondo dei videogiochi. <ride> Veramente esiste, sì, sì, hanno, hanno fatto un videogioco schifosissimo lì Rappa spacca tutto. Oh su you say so? Scusa di terremoto parano tre lo scenario, alcuni strumenti appariranno in gran numero, Cerca tremane. lo spirito anti Ci dovrebbe essere. Eh, ah si sì, vabbè, il filtro usare, consigliati. Non c'è non ce li abbiamo uh, aspetta allora metti in unità la caduta si sì, quello Grazie. così bombo. il terremoto il terremoto così non ti fa cadere che poi a bombo in inglese si è... grasso bombo si chiama mm. in inglese si <ride> chiama uh, Ralph the Raven non guardare il personaggio ti faccio lo spoiler Olimar oh, uh... no ti... Olimar, Olimar, Olimar, Olimar Si, sì, uno dei miei main, anche se lo odiamo tutti e fa schifo. Che schifo. Quante stelle era? Uh, tre, no, due. due? Wow, <ride> che schifo. Se fosse stato di due stelle uh, avrei già il premio per, uh, per la migliore di persone. Tu pensi, pensi che era leggendario? <ride> Una leggenda. Wow, uno Katana. spirito maestro, ci serve tanto. Katana! Uh, qual è quello più forte nostro? Quindi. Quello quello lì che ho usato io ehm. Um. Kateana katana allora più si sì, vabbè Perché? più salti non mi interessa però mi interessa il personaggio deve usare il buon vecchio TEE se, se ce l'abbiamo se ce l'avessimo no, però userò la sua controparte è grassa no in realtà non è la controparte grassa è la controparte grassa muscolosa massa muscolosa King Karoole e Donkey Kong hanno lo stesso peso però però eh, Donkey Però è... è più grasso e anche la panza di ferro. <ride> me Mentre Donkey, Donkey, Kong Donkey Kong è, Kong da... è tutto muscoli. E Donkey Kong i pugni nelle mani, perché vedi qua, il falcon punch dei poveri. Meglio dei. Oh, degli scimmioni. Boom! Oh, no, e basta. I scimmioni sono poveri. Ma vuoi morire? Ma Vuoi morire o devo ucciderti io? Ecco. Prendiamo. So Sto per dire una cosa, non è <coughs> E ora, aspetta, si finisce con un bel. Falco! No, mio buco nero. Bye bye. E ora aspetta vai nel buco nero. Peccato. No, non è esplosa. Anzi. Dai, c'è il.. Sì, lo so. Ah, è esploso effettivamente. <coughs> <coughs> no. Che è successo? Pensavo di averlo preso col pugno, che schifo, no, vabbè, peccato. Fito maestro. Non ci interessa. Che cos'ha? C'è un emporio, ci andiamo. Ok, però non ci interessa. <ride> vi sicuro è... Un po' di emporio, emporio, no, Dojo, chi se ne frega? Via allora. Spaccaroccia. Bomberman. Bom no, Bomberman, mi so spaccaroccia. Aspetta, scusa, torna torna alla città principale, Che città principale non c'è? Oh. Ah giusto, pensavo che quella che stava sopra era. Ci serve un macchinista, Cioè il link macchinista ovviamente. Link cartone macchinista. Sì. Sì. Controllare le, eh, le condizioni. Sì. Ho sbagliato, diventerà mazzi. Eh, che bella. bella, chi se ne.. No problemi. Teniamo così. chi Donks verrà distrutto in cambio di qualcun altro. Di più debole. Probabilmente visto che Donkey Kong tecnicamente è il più forte nel senso di, no. di massa muscolare. No. Okay. In realtà King Krule è il più forte perché c'ha la panza. Ma dico massa muscolare. No, Ma che no, cos'è no. quel coso di Gernard? Ah boh? Però mi fa paura sta roba così. Pa. Vai. Fargli Edge edgeguard Edge allora, bravo. Vabbè. Pa. Quando sbloccheremo Kinkeyru lo sarò tipo sempre. <ride> Pure io. Ma cioè ma, io, almeno, io, ma io, tra... io so fare le combo con Kinkeyru però. Ogni volta che mi apparirà Olimar io lo prendo con Olimar, King Rool. Olimar, Olimar. Mago melanzana. Wow. <ride> che che oh, cos'è per... sta roba? Meno difesa, meno potenza d'attacco. No, gli strumenti, il cibo, no. la tua difesa diminuirà, di la tua potenza d'attacco diminuirà. Di Guarda. Guarda, aumenta la potenza d'attacco e no. Sì, sì, Allora, mi serve attacco. Uh, Così, oppure più attacco, effettivamente. Sì, Infatti, continui. gli pure gli spiriti combattenti hanno delle condizioni. Alle volte sono persino deleterie, come... C'è un Mario che non ho usato da tipo lo scorso episodio. Come... Uh, Bad buzz, buzz che è il peggior spirito combattente. Bad buzz, buzz che è il peggior spirito combattente. Che ti toglie cosa Ti, tog ti dà danno 30% di danno all'inizio della battaglia. Wow. E' oh, per oh. oh, mi sta. Mi sta combando, non lo posso permettere. Ti è guarda wow, uno strumento, gli ho distrutto. Cosa? Perché si è ripreso così subito? Non doveva succedere, non doveva, te lo giuro. Eh. Te lo giuro è eh, che non doveva succedere. Uh, lo oh, calpestato dai. No, cibo mio. Ok, <ride> Cosa <Calpestato. ride> continua a calpestarlo? Ma lui c'ha il volo. Cibo mio. Cibo mio. Fagnata. Che cos'è? Cos'è sto sito? Via! Fuga! Tu. Oddio, no no. Attento, eh, attenta! Che qua sono sicuro, mi regalo. Ah sì, è vero che poi si trasforma in questo improbo. <ride> no lo smash finale, non mi piace. Via. Quella è quello su Non lo so però. Sono salvo, perfetto. <ride> Ho avuto fortuna che ero in caduta. Via Vittoria. Ho avuto fortuna che stavo cadendo perché sennò non penso che l'avrei schivato. Volevo proprio avere un tempismo buono a schivare. O a saltare. Altrimenti mi avrebbe preso in vino. Quando prendo in pieno non mai brutta mai buone cose. Aspetta, eh. Non mi a me un secondo. Ah, vediamo. Ah, qui abbiamo completato il primo ramo, qui il secondo, ok. Qui 100 sfere ci servono, resistenza alle armi. Mm. Qui potremmo prenderlo anche però a tiralettame gli oggetti. Potrebbe servire. Uh, potremmo non usare più celeste. Intanto non lo usiamo lo stesso, quindi. <ride> Appunto. Potenzialmente dopo averlo mangiato, potrebbe essere utile in alcuni casi. Potremmo non usare più. Invincibilità carica smash. Uh. Quando avrai l'attacco smash Bello, bello, ripetere. bello, bello. Bello, bello. Questo dobbiamo prenderlo per forza. Ok, ma metti P. Ottieni una super corazza. Quando carichi l'attacco ah, okay. smash. Cioè okay. ma ti rendi conto quanto è OP? Sai cos'è la super corazza? Sì, tipo quello. Lo quando... sto dicendo a 30 anni che cos'è. Uh, <ride> subito. <ride> subito, lo prendiamo mo Perché non l'hai aperto subito il baule, scusa? Perché tu volevo vedere quante. quante cose sì. aveva. Ora, ora siamo invincibili, basta che continui a spammare e caricare Smash. A meno che non ti fanno un attacco pesante, non Attimo. ti spingono via. Ecco, no, tu devo... continui a caricare. Quindi tecnicamente ora siamo. abbiamo una super. Cioè. Siamo. Una super corazza grande. Potentissimo. Cammi. What? Ho sbagliato. Usare i neutrali per i neutrali però serve anche una buona strategia. No, non è vero, non ha senso. I neutrali non fanno nulla. I, I calci it. e le ginocchiate. Ok, e metti solo energia. energia. Ok, va bene. Uops eh, cos'era? Cos oh, Energia sì, Change per. Comunque possiamo usare uh, ZR Ma... per usare R. Sì, lo so. Quindi è filtri. Quello... È quello che uso fino a <ride> Io sono sempre andato a cliccarlo personalmente. Amico ah, stupido allora. Marchio is stupid. Quant'è che dobbiamo registrare? Mi sa che dovremmo chiudere già adesso. Boh non me lo ricordo. Ma, ma tu hai, eh, hai facciamo che questo è No non l'ho caricato visto che dura circa 8 minuti. Ma facciamo questo. Facciamo questo e poi basta. 8 ultimo Ma so, è, era mini l'ha detto. Oppure... No, è proprio così. Tu caricolo al massimo, tanto non ti può fare niente. Hai visto? Però sì ma non è anche... colpirlo Ah ok, siamo tutti mini. Ok, lei... No. No, no, siamo sono io... non sono io normali. Lo, lo so, Smash. però sei mio mini. lo su, fino alla fine. Aspetta che si avvicina. Tanto abbiamo pure la carica illimitata, possiamo stare così fino a domani. No, no. ecco. <ride> è troppo pista. roba. Abbiamo carica illimitata della super corazza quando carichiamo. No. Però pure tu, era un po' l'intelligenza. Ah, attacco Smash, avevo capito. Attacco l'attacco cioè la... come si chiama? la, la sfera smash quella... che è la smash finale di smash basta! uccidere basta no? Sì. No, uccide. no? no no no marco sei morto Ma ti come? Sì, ti questo no Sì, no no no no no Vai, mi manda dall'altra parte, quindi ora gli do un pugnetto. no do sì. un pugnetto! Ho detto, ecco, <ride> di spalle è morta! <ride> Quindi mi sa che ora abbiamo finito. No, ne faccio uno. facciamo un altro e poi okay, basta. facciamo un, un ultimo. un ultimo. Questo video esce oggi, quindi... hello oh, well. Uh, nebbia. Allora, qui che cos'è? Lì c'è l'aria vulcanica e qua cambi i binari, solo che non abbiamo ancora il... Vabbè, nel il frattempo lo attivo. Non ce ne preoccuperemo lui. Ok. Quindi dove devo andare adesso? Vediamo. Giù. Vai su di sopra che in giù torniamo dove stavamo prima se vado invece di qua ah lì portiere forse okay, quindi devo andare e devi andare <ride> per forza lì ah, qui c'è la bianca oppure nel... <ride> o nel labirinto di game watch perché Sì, si andiamo di là intanto là che lì sta Game Watch così sblocchiamo almeno un personaggio che lista nah. Game Watch non penso di che loro riusciranno a sbloccare va bene nel senso la prossima volta lo sblocchiamo uh questo mi sembra più un labirinto da Pac-Man che è Game Watch. Vai ma è la lista di nuovo. Orbulon mm. di Warrior. Ok. Assistenti. No, è la oh. a maiale. Assistenti, no. no no, no. Va bene, allora. Ah, cos'è? il Infliggerà danni scendendo rapidamente al suono. No, ma che brutta sta roba. Cosa? Quello.. se fa il doppio giù, mentre stai in aria, scende velocemente. Ah, e poi fa un'onda turto quando a terra ah, anche assistente ok ah, eh. non puoi fare pure il turno no solo la versione che schifo I know. facciamo Kirby che è leggero così posso cercare di evitare almeno <susurrisa> <susurrisa> mio eh. Non mio. Mew due. Ah, sei così piccolo. Dice Kirby. No! <ride> lui! Starman! Mu Starman muori! Ok, distrutto! Wow! <ride> lo stavo per colpire anche lui, però se te trascendentile. Beh, non sai perché me, me. me lo dai, tanto mo chiudiamo. Eh sì, vabbè. Bene, Quindi, la prossima puntata uh, di Smash Bros. Who. Completeremo sperando il labirinto, questo qui. Sì, che tipo è la palestra. <ride> La palestra di.. Neanche tanto, non andare da nessuna parte. Di tipo. Quindi, psico quindi a destra trovate. Transporte. A destra trovate il video precedente e il video successivo se è stato caricato. Mentre a sinistra la playlist con tutti gli episodi di questa serie. Quindi ci vediamo Forse, alla prossima. Se, se non sono pigro a metterli. Alla prossima, ciao! Ciao e iscrivetevi!